Io avrei preferito non usare il microfono, così sarebbe stato anche più democratico il passaggio di parola tra me ed Enkel. Ehm, però, ecco, appunto, per fare il video usiamo il microfono. Enkel sta cercando di acchialare ancora una volta la nostra presentazione all'Arduino Day di Torino. Ehm, ciao. Ciao. Ciao. ciao. ciao. Ehm, e niente, noi siamo due rappresentanti dell'Arduino User Group. Eh, abbiamo partecipato, io ho anche organizzato in realtà l'Arduino Camp del 2011 che è stato il primo evento a livello nazionale e poi sarebbe diventato l'Arduino Day che è internazionale di celebrazione di incontro della, della comunità di Arduino. Enkel ha partecipato all'Hackathon che organizziamo quel giorno a Milano. Cosa avevi costruito Enkel? Ma... Credo quella volta lì eh, avessimo costruito mh, qualche, qualche roba di recupero. Avevamo un sacco di elettronica di, di recupero e forse avevamo costruito un robot, mi pare. Eh, ovviamente con eh, risultati tra il divertente e il grottesco, perché poverino aveva pezzi vari, non proprio eh, uguali tra loro, quindi tendeva a camminare un po' storto. <ride> Quell'anno aveva vinto Alessandro Contini con un robot che inseguiva il silenzio, l'aveva chiamato, chiamato il nome di quell'artista che ha fatto silenzio, silence, non mi ricordo. Comunque oggi stiamo, vogliamo parlare di domotiche di Arduino, nel giorno dell'Arduino Day, quindi abbiamo una bellissima foto del primo prototipo di Arduino del 2004, comparata a una scheda Arduino 1 R3 del 2018, anche se la R3 è uscita ufficialmente nel 2012. Standardizzando il pin mapping della scheda Arduino, permettendo a tutta una serie di persone di fare eh, libri scolastici. E queste sono le schede che sono sul mercato oggi come Arduino.cc e anche, cioè anche quelle che poi Arduino.org aveva fatto uscire nell'interregno di due anni all'interno del quale Arduino.cc ha, ha rilasciato le schede che si chiamavano Genuino come vedete ci sono vari tipi di schede Io, la, voi avete, chi di voi non ha mai usato Arduino? ok, quindi okay, ci sono schede che sono più entry level, sono schede più semplici da programmare per tutta una serie di motivi e hanno una potenza computazionale abbastanza ridotta. E invece ci sono schede che hanno funzionalità particolari, o sono pensate per l'internet delle cose, oppure sono schede pensate per prototipare a livello di wearable. E ti passo, passo la parola a Enkel per parlare di tutti, tutto quello che è l'ecosistema di schede che sono nate nel frattempo intorno alle schede Arduino. Beh, Per fortuna Arduino è uno dei primi hardware open, di, diciamo che è diventato di largo, largo uso, largo consumo. E, diciamo, dico per fortuna perché questo ha permesso a un ecosistema poi di schede, non per forza di cose Arduino, di nascere e di crescere intorno a questo, a questo sistema. In parte sono schede che eh, vanno a completare Arduino, quindi eh, i cosiddetti shield, che sono praticamente dei moduli aggiuntivi che offrono funzionalità eh, che, che la scheda base non ha, per esempio anche solo parlare con eh, un bus, eh, CAN, quello dell'automobile, oppure per poter collegarsi al Wi-Fi o, al, um, o all'Ethernet, quindi per fare comunicazione via rete e poi ovviamente ognuno ne ha diciamo, sviluppato in base anche alle sue necessità. Poi ci sono anche una serie di eh, schede che vanno a implementare quello che è il core di Arduino, quindi le funzionalità della scheda stessa, ma con un format diverso in base anche alle necessità particolari di, eh, dello sviluppatore o del produttore di una particolare scheda. Eh, in parte queste sono eh, schede che nascono come eh, diciamo, un altro tipo di, eh, di, di, di scheda, per esempio la famiglia ESP, eh, che poi sono state incluse diciamo, nell'hardware Arduino proprio perché Arduino ha una, eh, permea un po' tutto il mondo dell'open source e quindi eh, il passo più, più ovvio diciamo, era supportare il software Arduino anche per questi, tipi, questi produttori che arrivano nuovi sul mercato con l'idea di diciamo, portare qualche, qualche novità nel mondo del, dell'IoT. Eh, poi ci sono ovviamente eh, tutta una serie di prodotti fatti da partner, credo di Arduino, perché Adafruit è sempre stata comunque un, un esempio di eh, sviluppi paralleli e comunque eh, diciamo, vicini alla comunità, che sono la, la famiglia Feather, che sono tutta una serie di ehm, diciamo, schede, che oltre al Wi-Fi implementano anche protocolli diversi, ma che nascono principalmente come un prodotto Adafruit, però orientato alla comunità. Eh, in più, Arduino, eh, diciamo, eh, prendendo feedback anche da, da, dai vari utenti e soprattutto dal, dall'andamento del mercato, ha sviluppato queste schede, che sono eh, le MKR, che supportano diverse eh, tipologie di protocolli Wi-Fi, principalmente o wireless, e eh, vanno a diciamo, completare l'offerta Arduino soprattutto in certi mercati dove eh, manca o comunque non ci sono molte alternative eh, rispetto all'hardware proprietario di chi, di chi produce magari eh, un, particolare, un particolare standard. Eh, principalmente vi parlo, eh, salto un attimo davanti perché qua avevo fatto una, una comparazione tra le varie, tra le varie schede, eh, i player diciamo, in, questo, in questo ambito sono principalmente tre Arduino con la serie MKR Maker che supporta ovviamente moduli aggiuntivi, eh, supporta i protocolli Wi-Fi, Sigfox eh, e LoRa che sono due diciamo, diverse implementazioni eh, delle, delle cosiddette low power area network, quindi eh, la possibilità di trasmettere dati con, a lunga distanza, con poca potenza e con poca banda. Quindi eh, ideale diciamo, per una serie di utilizzi che sono quelli eh, dell'IoT. Eh, poi ovviamente il GSM che eh, ha un, diciamo, un supporto mondiale e eh, il One che eh, anche lì sono degli standard che diventano recentemente di, di grande uso anche per le, la, la liberazione di diverse diciamo, frequenze, però principalmente sono tutte del, delle cose relativamente nuove nel nel panorama del, del, del maker e dell'IoT, e sono sicuramente molto interessanti. Eh, la Wemos, che è basata su una scheda SP, è un, uh, particolare, è un particolare prodotto. Eh, nasce da una società cinese che le fa, ne, ne ha fatte veramente diverse, diversissime tipologie, e Soprattutto però nasce come ambito IoT domestico, quindi non per esterni, perché supporta principalmente Wi-Fi e Bluetooth. Eh, non ha grossissimi supporti al di fuori da questa, però supporta Arduino e diciamo il suo punto, punto forte è un costo veramente irrisorio rispetto, rispetto alle altre. Adafruit Feather invece è un modulo che supporta il Wi-Fi tramite una scheda SP, e però ha anche il supporto alle, schede, alle frequenze ISM, che sono quelle classiche per uso medico e, e civile, eh, supporta Bluetooth, Lora, eh, un protocollo FONA e poi classici anche lì eh, dei, un protocollo radio NRF 52 che sono tutte le, le Nordic, le varie, le varie schede Nordic. Quindi abbiamo delle, delle offerte un po' diverse che coprono abbastanza bene tutto l'ambito diciamo, del, della comunicazione wireless perché alla fine eh, principalmente l'internet of things ha bisogno sia di potenza di, di, di calcolo che poi sono quelle che, che fanno attuatori e sensori ma soprattutto di comunicazione perché senza comunicazione non ci sarebbe una internet of things, ci sarebbero solo delle things sparse che fanno ognuna delle cose sue passo la parola a Davide Sì, riguardando queste tre schede che abbiamo identificato come notabili diciamo, tre environment di riferimento, forse l'unico mancante che non abbiamo messo, non ci abbiamo pensato perché nell'Arduino Day non puoi parlare di linguaggi di programmazione per microcontrollori che non siano CPU più Arduino però tutte le schede Pycom che montano gli ESP32 che è la nuova versione dell'ESP8266 hanno a bordo naturalmente Bluetooth e Wi-Fi, però hanno implementazioni su anche lì LoRa, Sigfox e GSM, però si programmano in Python. Molti utenti maker di un livello un pochino più superiore si stanno spostando a quelle schede lì che sono leggermente più costose, però che eh, hanno una documentazione e lavorando in Python hanno una velocità di sviluppo molto più, più veloce. Ecco. Non ho detto una cosa corretta, nel senso non sono tanto utenti che hanno un passato con Arduino, ma sviluppatori che, conoscendo molto bene il Python ma non volendo entrare nel linguaggio Arduino vanno su quelle schede lì perché sono programmati in Python. Questo è un trend che ha due anni, quello delle schede Pyco. Un altro elemento di grande attenzione, come dire, nel mondo della, dei dell'education a livello di maker, se vogliamo. Non mi viene a dire di maker perché un maker o comunque qualcuno che ha avuto esperienze di prototipazione elettronica tendenzialmente supera il modulo e si autocostruisce gli oggetti, però io per esempio che non ho avuto un percorso di ingegneria alle spalle eh, ho tratto grandissimo beneficio dall'utilizzare moduli pre -realizzati. Ho avuto la fortuna di iniziare a lavorare con Massimo e Gianluca quando lanciarono il Tinker Kit, quindi quella foto lì è una foto che venne pubblicata da Wired nel 2008-2009 e il Tinker Kit era qualcosa di molto avanti per gli anni. Per molti anni è rimasto l'unico prodotto che permetteva di avere una prototipazione rapida, veramente rapida in ambito di elettronica, poi è stato copiato da Sid, che ha lanciato il Grove qualche anno dopo. Il Grove, per intenderci, è il prodotto che vedete sulla sinistra di Seed Studio. Tinker, che ti metto Smart Projects, Arduino, perché all'epoca era un prodotto che veniva sviluppato addirittura dall'azienda che si chiama Tinker, che aveva sede a Londra. Il, il, il, la filosofia è molto semplice, prendo un modulo, un sensore che magari ha delle caratteristiche particolari di implementazione, devo metterci delle resistenze particolari, devo eh, metterci dei condensatori di una certa potenza, eh, lo disegno in SMD, quindi diventa molto miniaturizzato, molto più piccolo, molto più portabile, gli metto un certo pin mapping dei fili, se è un modulo che ha un sensore I quadro C o dei protocolli particolari, gli metto più fili del necessario, se no sono input analogici, e poi crea una scheda che permette di inserire dei cavi con un certo pin mapping che permettano al microcontrollore di leggere questi dati. Questa è una scommessa eh, educativa e, eh, se vogliamo, anche eh, professionale che hanno cavalcato in tantissimi da allora. Queste sono le, le esperienze che mi va di citare, ma in realtà ci sono dei colossi. Per esempio c'è Fidgets, Fidgets, è un colosso americano che non, non è open source e non è, eh, e non è compatibile con Arduino. O meglio, si può provare ad attaccarli ad Arduino i suoi sensori. Ha un suo. Ehm, qualcuno ha mai di fidgets? No? Ok, wow! Ha un suo eh, hardware proprietario che si integra con Scratch e viene utilizzato in non so quante centinaia di scuole americane. Eh, a, a, i, le prese fidgets hanno l'Ethernet, usano un Ethernet, molto simile a quello che, alla presa che ha. Mh, il, il Lego Mindstorm, grazie sì. e quindi boh, negli anni Tinkerkit, Sid Seed Studio, poi abbiamo Gravity Grove, che, scusate Gravity di DF Robot che è un'altra azienda di cinesi folli che però invece hanno dei sensori molto interessanti molto molto interessanti, contrariamente a quando uno potrebbe pensare, questo tentativo di, del modulare non è mai stato inseguito da, da Fruito o da Sparkfun che hanno sempre preferito rilasciare delle schedine che poi uno si doveva saldare e attaccare per conto suo Vai pure avanti, cosa c'è adesso? Ok, cosa c'entra tutta questa bella storia con la domotica? Secondo me la risposta è che negli anni, visto che comunque io e lui ci conosciamo credo ormai da dieci anni, negli anni, e abbiamo già una certa età, negli anni lui adesso si è comprato la casa, la mia compagna si è comprata la casa, poi abbiamo aperto un progetto che si chiama Casa Giasmina, uno dice va bene, basta fare le minchiatine sul tavolo che fai il progettino della nuvola o del prodottino del cartone animato che si disegna da solo, che sono due progetti che abbiamo portato oggi, ci sono case da connettere, da costruire, no? E quindi, alla luce di questo, abbiamo deciso, basta, quest'anno portiamo un progetto, cioè portiamo l'idea di domotica e di casa. E vai un po', vai avanti. Eh, abbiamo, alcuni di voi conosceranno, abbiamo un progetto di, di come officina innesta, abbiamo un progetto di ricerca nel mondo della domotica che si chiama Casa Giasmina, dove testiamo queste tecnologie. Chi di voi, forse... Abbiamo un rappresentante della comunità dei Magic Monday, ci incontriamo una volta al mese di lunedì, eh, adesso per fare delle presentazioni ma anche per fare dei progetti. La casa in realtà non ha un, un orario di apertura, è affittabile su Airbnb, però il modo migliore per entrare in questa community è venire, tra due settimane c'è cioè il prossimo Magic Monday, sulla... Mh, sulla privacy e sulla, um, sul, sulla sicurezza delle, delle, delle, delle reti, diciamo, ecco, delle reti domestiche. Eh, grazie. E, e quindi è molto pertinente in realtà, perché come domanda, perché la casa? Perché in Italia eh, non è ancora arrivata questa onda, però in, Olanda, in, in Germania, in Olanda in Francia sono già arrivati Google Home e Alexa, e, e in generale anche in Italia. La casa tua è connessa? Hai connesso qualcosa? Um, ho cominciato con uh, fare. ho portato qui un po' di cose connesse ma che non sono per forza di cose IoT quindi uh, l'orologio e la, la nuvola sono parte del, delle mie cose di casa delle mie IoT di casa però adesso volevo lavorare su montare e smontare un po' di accessi soprattutto quindi permettere l'apertura del portone via, via comando remoto visto che c'è già il pulsante, basterebbe mettergli un relè, eh, un po' di altre, di altre cose per facilitare gli accessi, per esempio. Eh, la, la, la domanda la faccio anche a voi. Qualcuno di voi ha cercato di domotizzare casa con strumenti tipo Netatmo, che è venduto in Italia, lo trovate dalla Romerland, piuttosto che sistemi di videosorveglianza. Alle mie spalle ci sono dei, eh, come li potremmo chiamare, Se serverini, sì, sì, prodotti, serverini eh, che si mettono all'interno della casa e permettono di, in qualche modo, controllare. Nessuno di voi. In Italia non è ancora partito questo trend. Molto facile che non parta mai, in realtà, o comunque che parta col freno a mano tirato. E, mh, il tema è veramente rilevante. Io lavoro in questo ambito ormai da tre anni, eh, quattro anni, eh, e ho fatto tutta una serie di ricerche nell'ambito della sicurezza domotica, e per esempio eh, molti di quei prodotti lì non implementano le più basilari regole di sicurezza, quindi è molto facile per una, per una persona, cioè per un hacker o per una malintenzionata, non definiamolo neanche hacker, sfruttare queste, questi, questi bachi per introdursi in casa. Non solo, più avremo in casa dei microfoni attivi, più è l'ultimo trend, ma questo è ieri l'ho letto sul, sul, sul Washington Post, no, sul New York Times, Um, questo termine che fra un po' lo sentiremo più spesso, dolphin attack, che è praticamente quando ci sono due gruppi di ricercatori, uno cinese e uno americano, che sono riusciti a mandare dei comandi ai dispositivi tipo Android, tipo, tipo Alexa, tipo Google Home, eh, su delle frequenze che non sono udibili a noi, se non, se non sentendo proprio dei brusii, anche dentro canzoni anche dentro canzoni su YouTube, oppure dentro a fischi, dentro a rumori, e sono attacchi che utilizzano le frequenze audio per far succedere la roba a casa tua. Non so se vi ricordate quando Burger King, è una roba che è avvenuta solo in America, l'avremmo forse sentita o vista su Facebook, Burger King ha fatto una pubblicità per cui ha preso una multa salatissima durante il Super Bowl, esattamente, sai cosa era successo? Vuoi raccontarlo tu? Ah, ok, no. Faccio, Praticamente il, il, il tipo di, che parla uh, nel, nel televisore di non so di quanti milioni di americani che stavano guardando il Super Bowl uh, dice, ok Google, uh, dimmi che cos'è un Whopper, attivando ovviamente di una piccola parte, non tutti gli americani hanno un, uh, un Google Home oppure un, uno smartphone che fosse sbloccato in quel momento, a cui hai... Ehm, e quindi è così appunto, eh, attivò e, e per questo il gran giurì della pubblicità americano eh, ha, fatto, ha fatto causa a, a Burger King, però, che Burger King però oltre a quello ha avuto un'idea geniale di marketing, ancora adesso ne stiamo parlando, e soprattutto ha, ha fatto vedere un buco grande con grandezze siderali eh, del, della sicurezza di questi dispositivi. Domanda? Comunque, questo articolo qua è molto interessante perché parla anche del fenomeno di prodotti che utilizzano cocaine noodles. Perché cocaine noodles, cioè i spaghetti alla cocaina, ha lo stesso morfema, la stessa forma audio di Ok Google. E quindi viene utilizzato spessissimo. Sì. Un altro trend molto figo, che non potevamo non mettere qua in questa slide non terminata, credo, è, è prodotti che hanno dentro... I prodotti di cui parlavamo prima quindi adesso ci sono dei prodotti tipo tutti i prodotti della sonoff prodotti da itead.cc oppure prodotti prodotti da maker tipo quello schermetto iphone che vedete alle mie spalle che hanno dentro dei chip che sono e i produttori documentano come hackerare i prodotti quindi ti arriva sta presa che è attaccabile dal wifi eh, utilizzando una app cinese e mandando tutto in un cloud cinese ma loro dicono capisco che non vuoi che i tuoi dati vadano in cina ogni volta che devi accendere o spegnere la luce se vuoi puoi riflesciartelo tu e attaccarlo a, per esempio, Home Assistant. Questi sono tre, tre, tre software eh, che, ehm, che vengono utilizzati molto per la, eh, domotica, in per la domotica fai da te. Uno è Home un Assistant, di cui io faccio uso abbastanza eh, forte da un po' di anni, un altro non l'ho mai usato, è Open Hub e vorrei approfondirlo. Un altro l'ho usicchiato ed è un pochino più ingegneristico, anche se visivamente interessante perché la programmazione avviene a, a livello visivo. Eh, si chiama Node-RED. Tu no, hai mai usato Node-RED? Sì, ho, ho avuto qualche, qualche esperienza anch'io. Eh, devo dire che dal punto di vista di chi è un po'... diciamo la figura dello smanettone, quello che, che piace un po' toccare le cose, è molto, molto bello. Non è un prodotto diciamo, che io suggerirei a una persona che ha le prime armi, per esempio Home Assistant, da quel punto di vista forse è un po' più, un po più adatto, però Node-RED ha comunque un, sua, una sua nicchia e secondo me vedremo tra un po' delle implementazioni standard in cui ci, tu vai a prenderti magari dei pezzi da aggiungere al tuo al tuo server domotico fatti da altri, quindi come, come succede nel software, come succede con le librerie di tutto, tutto, tutti gli sviluppi, eh, non serve che tu te li faccia a casa, semplicemente te li prendi e te lo porti, lo configuri con due parametri e quindi è già, è già completo così. Vai avanti? Oppure, uh, ah ok, ok, sì. Avevo messo qua una slide principalmente perché tutte queste, tutte queste cose si basano su del, degli strati sottostanti, sono principalmente mh, eh, dei protocolli di comunicazione, quindi eh, è, è una slide un po' tecnica ma... Mh, mi piaceva anche far vedere un po' quello che, che ci sta sotto perché tutto quello che noi usiamo normalmente eh, si parla attraverso IoT, quindi MQTT che è message queue telemetry transport e REST che è il classico REST, uh, REST representation straight transfer che sono eh, REST, è molto noto per chi fa web o comunque chi conosce il mondo del, eh, di internet, eh, quello diciamo, degli ultimi, ultimi vent'anni forse. Eh, MQTT nasce un po' più recentemente, principalmente perché eh, sviluppa una serie di chiamate molto più, un po' più a basso livello di REST e permette un, uh, un protocollo più snello che nel caso del, dell'IoT è diciamo, evoluto come, come risultato perché è diciamo, molto più snello e più leggero quindi anche i device che lo implementano da quel punto di vista non hanno bisogno di grosse risorse per farlo funzionare. Um, sono due cose um, abbastanza complementari perché eh, REST è un, uh, è un sistema client-server, quindi si parla, uh, ogni device è un client che parla a un server centrale, oppure ogni device può essere un server e quindi viene chiamato a sua volta. Uh, ha un'interfaccia abbastanza uniforme con, con le classiche chiamate HTML, get, put, post, delete, quindi sono queste le quattro principali cose che, che puoi fare con, con REST, basato su HTTP, quindi anche la sicurezza uh, deriva diciamo, da questo layer del, del protocollo HTTP con HTTPS principalmente e quindi è uno dei più comunemente usati su servizi e soprattutto API web, quindi già molti, molti produttori di eh, sistemi per la domotica implementano delle API REST e quindi esportano in certi, in certi, in certi modi i loro device o i loro servizi tramite API REST, quindi da quel punto di vista è molto presente ed è facile che ci sia un API REST da chiamare se vogliamo implementare il nostro device IoT. Uh, MQTT invece, come dicevo, è abbastanza giovane come, come protocollo, è un publish and subscribe, quindi uh, i, i device hanno un canale continuo di comunicazione, sempre, sono sempre connessi con, uh, con il broker che è l'intermediario di, di questo protocollo, uh, la cosa interessante è che se nel REST il, il principale modo di comunicare è tra cliente e server, client e server, in questo caso un subscriber di, un, diciamo, di, un, di, una, di una coda MQTT può anche ricevere messaggi in tempo reale oltre che mandarli, quindi la comunicazione è a due vie non c'è solo la richiesta verso il server e basta quindi io se devo, fare, se devo ricevere un messaggio devo sempre fare polling oppure long, long polling verso il server eh, è basato su, su TCP, quindi il protocollo più basso e implemento ovviamente anche lì uh, un, un livello di sicurezza. E, um, anche qui ci sono adesso dei nuovi dei, dei, dei produttori che oltre alle API REST che sono praticamente sempre presenti implementano anche delle, delle code MQTT proprio perché vedono che c'è un grosso interesse dal punto di vista dell'utilizzo su questo protocollo qui. Uh, qua abbiamo poi uh, quello che che, che si parlava prima un po' anche, quindi eh, adesso abbiamo parlato principalmente di cose fai da te o comunque soluzioni eh, in cui il maker si, si, si sviluppa il suo... Ok, si sviluppa il suo device e si, si, si costruisce le cose in casa, però per fortuna o oh, oh, chi lo sa se, se, se, se è così. Se eh, printer, dovrei esserlo apri un tab ah, aspetta uh, in realtà il nostro tempo sta lentamente finendo volevo far vedere un esempio non so cosa ho fatto con il browser ho fatto F11 solo. no probabilmente è finito da qualche parte la, la, la finestra ho distrutto tutto no non importa vabbè era l'ultima slide si vedevano un po' di varie no volevo farvi vedere sì ecco torno qua volevo farvi vedere i componenti okay. che ci sono per esempio i prodotti che ha messo Entel in quella slide lì um, per esempio, se andiamo a vedere quanti di quei prodotti lì sono integrabili dentro, oh, sì. sono integrabili dentro Home Assistant, Home Assistant che è uscito oggi con la versione 0.62, .62, dalla Python 2018, Home Assistant è scritto in Python, e è arrivato alla... Un numero abbastanza alto di componenti che è 1069 diversi componenti, tra cui troviamo tutti i prodotti che ha messo Enkel nell nella slide precedente quindi se compriamo un prodotto alcuni prodotti italiani o francesi non ci sono ancora, tipo Somfi, che è un prodotto che trovate all'Erua Merlin per fare automazione domotica, non è ancora stato integrato su Omassista, ma ci sono un sacco di prodotti, potete anche scorrerli per, per funzionalità e invece che per, um, eh, che, per, um, che per prodotto, per brand. Quindi queste sono tutte, per esempio, le modalità che avete per attaccare la voce a casa vostra, utilizzando Massistant. Eh, la, la nostra presentazione, che termina qua, nel senso che non è ancora venuto nessuno a dirci bah avete ancora un minuto, però stiamo andando un po' alla fine, noi abbiamo portato un piccolo, um, una piccola Raspberry Pi con sopra installato una versione di Home Assistant molto facile, diciamo la versione più noob, che si chiama .io, Hess.io, e se volete venire a vedere alcune funzionalità base, giusto vedere come funziona, di cosa stiamo parlando, eh, potete venire giù nello spazio che stiamo condividendo con il look di Pinerolo e ci, ci facciamo due parole per approfondire. Se avete delle domande per Enkel, che è molto tecnico, molto bravo a raccontare appunto gli stack, eh, a me che sono invece più uno storyteller che la meno un po' per, per laia, potete anche farle adesso, credo che ci diano ancora qualche minuto.